gloria a dio eccoci qua gloria al signore aspettiamo ancora qualche, qualche secondo ci sono altri che magari si stanno collegando tramite zoom anche perché questa riunione si sta svolgendo tramite eh, la piattaforma zoom poi abbiamo scoperto che eh, si può condividere in diretta eh, tramite youtube e abbiamo approfittato di questa, di questa funzione aspettiamo giusto qualche secondo gloria al nome santo del Signore gloria a Dio intanto voglio, voglio dirvi qualcosa per coloro che non partecipano alle nostre riunioni di preghiera tramite zoom voglio dirvi che grazie al Signore grazie a Dio ovviamente il Signore ci sta incoraggiando tramite queste preghiere è un modo eh, diverso di pregare il Signore però eh, io sono convinto, siamo convinti nel nostro cuore che quando c'è il desiderio veramente di cercare il Signore ogni mezzo va bene quindi io vi invito, vi invito nell'amore del Signore a partecipare a queste preghiere non per fare numero perché questo non ci interessa proprio ma quello che ci interessa è incoraggiare, incoraggiarvi a pregare Dio. Questo è il tempo di cercare il Signore. Lo ripetiamo spesso perché lo sentiamo nei nostri cuori. Questo è il tempo di cercare il Signore, di pregarlo, di tenere lo sguardo in alto, perché come sappiamo Gesù sta per tornare per rapire la sua Chiesa. E noi vogliamo essere trovati pronti. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Eh, direi, visto che mh, su Zoom siamo eh, parecchi, mentre siamo pochi su YouTube, però eh, a prescindere dal numero, vogliamo iniziare questa riunione perché abbiamo dato dei tempi e quindi vogliamo cercare di, di rispettarli. Vi inviterei, cari fratelli e care sorelle, a, a chiudere gli occhi e a pregare il Signore tutti insieme. Vogliamo mettere questa riunione davanti a Dio. Gloria al Tuo nome, Signore. Gloria al Tuo nome santo, Gesù. Possiamo lodarlo il Signore, possiamo ringraziarlo a voce bassa. Possiamo farlo. Strumente. Gloria al nome santo del Signore. Alleluia. Gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Dio. Dio. Dio. Aiutaci, Signore, aiutaci. Cosa sia fatta per la tua gloria e per l'edificazione? Metti in noi i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri, Signore. Gloria a Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome. Dio fedele. gloria, fedele. Dio santo, Dio fedele. Dio fedele. gloria al tuo nome Signore. fedele. Dio fedele. Dio fedele. Dio fedele. Signore. fedele. Dio fedele. Dio fedele. Dio fedele. Dio fedele. Dio fedele. Sorrieni alle nostre debolezze. Gloria al tuo nome, Signore. Sorrieni, Signore, attraverso lo Spirito Chiediamo di salvare, di guarire, di liberare, di battezzare nello Spirito Santo. Tu sei lo stesso ieri e oggi in eterno. Signore. Abbonati Signore. Dio della gloria, noi apriamo questo servizio. Nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, un solo Dio, benedetti in eterno. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Gloria a Dio, Amen. Ah. Gloria, gloria, gloria al Signore. Te. Gloria, gloria al Signore. Te. Gloria. Avete gloria. notato il, il titolo del, di questa riunione, che è, è tratto da un libricino molto bello che vi invito a leggere. Non è, non è che sto facendo pubblicità, il libro non l'ho fatto io è un libricino molto bello che parla dei risvegli che dio ha mandato nel tempo e, e ho preso questo titolo e ho pensato di utilizzarlo il risveglio di cui abbiamo bisogno ora non voglio proprio entrare nei particolari perché ci vorrebbe veramente molto tempo per parlare di, di questi grandi risvegli che Dio ha mandato ma vogliamo toccarlo brevemente con l'aiuto del signore allora un cantico eh i cantici li ho scelti io proprio in vista di questa riunione considerando il tema della riunione E il primo e sono tutti i cantici antichi che noi vogliamo eh, rispolverare cantici che io ritengo e riteniamo anche noi ispirati dallo spirito santo Bene, nuovi canti questi nuovi inni che vengono eh, okay. Fatti oggi, insomma, queste canzoni spirituali, per meglio dire, oh, ma questi che... sono eh, cantici veramente ispirati dall'alto. e Il canto è il 294, che ce lo canterà la sorella Francesca e l'accompagnerà eh, il fratello Maurizio con, eh, con gli strumenti, no, gloria al Signore, Amen. gloria a Dio. Gloria a Dio, gloria a Dio. Attendiamo la pienezza della gloria del Signore che nostra mi arricchirà. Proprio come a Pentecoste, se crediamo con tutto il cuore, il Signore risponderà. Ora noi saremmo pieni di potenza dello Spirito del Signore e apriamo i nostri cuori. Ora noi travolgiamo. Poco scenderà, l'alme nostra pure sante, ai piedi del Salvatore consacrata con umiltà. Attendiamo finché lo Spirito benedetto del Signore con virtù su noi cadrà. Buon padre l'ha promesso e fedel rimane ognuno, ogni dono l'argirà, col suo spirito con potenza e col fuoco del suo amor, tutti noi battezzerà, ora noi saremo i pieni di potenza, dello spirito del Signore, ne apriamo i nostri cuori, ora noi travolerà. Scenderà. Gloria a Dio, gloria a Dio. Bellissimo questo cantico. Gloria al nome santo del Signore. Allora vogliamo nuovamente accostarci a Dio in preghiera per chiedere ancora una volta che il Signore benedica questa riunione. Abbiamo bisogno dell'aiuto dello Spirito Santo. Questo oramai lo sappiamo. E sentiamo nei nostri cuori questa grande necessità che il Signore intervenga nella nostra vita, entri nei nostri cuori. Gloria a Dio. Io vorrei chiedere alla sorella Katia, tanto credo che ci sia solo lei, Katia, eh sì, Katia Vizzo, di guidarci in preghiera. Gloria al Signore. Ecco, eh, Vogliamo chiudere gli occhi e pregare. Gloria a Dio. Amen, signore. Amen, gloria. gloria al Signore Gesù, Gloria al Signore Gesù. Signore. Amen, Amen Gesù, grazie Signore, grazie Signore, grazie Gesù. Signore siamo qui davanti a te per lodarti, per innalzare il tuo santo e potente unico nome Signore. Ti ringraziamo Signore per come ancora quest'oggi ci stai guidando e grazie perché ci dai ancora questa opportunità di essere qui tutti insieme in un unico cuore, in un unico sentimento davanti al tuo trono Signore. Signore ci accostiamo a te con la sottomissione che ti è dovuta e ti chiediamo di aiutarci ad esserlo ancora di più, sempre di più Signore. Mettiamo davanti a te, Signore, le testimonianze, Padre nostro. Mettiamo davanti a te i cantici, Signore. Ogni cosa che si dirà, Signore, che sia detta con l'unzione dello spirito, Signore. Ti chiediamo ancora di toccare i fratelli e le sorelle che hanno bisogno, in modo particolare, della tua mano, Signore, per una guarigione fisica, Signore, o spirituale, o morale, Signore. Tu conosci ogni cuore, ogni situazione e grazie anche per questo, Signore. Grazie perché per ogni cosa possiamo venire a te, sappiamo che nessuna preghiera rimane inascoltata davanti a te Signore E questo ci consola, ci fortifica e ci aiuta Signore Grazie per ogni cosa Padre, ogni cosa te la chiediamo nel nome potente e santo di Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore Benedetto da ora in eterno Amen. Amen, Amen, Amen, Gloria a Dio, Gloria a Dio, Gloria al Signore, Alleluia non avete sentito la l'amen di tutti perché, se no, si sentono troppi rumori, troppi rumori sotto. Quindi ho messo tutti in silenzio. Gloria a Dio. Allora mh, proseguiremo con l'aiuto del Signore in questo modo. Eh, ho chiesto al fratello Alessio di, di intervenire, di, di grazie a Dio, insomma, per averlo qui in mezzo a noi eh, e darci appunto mh, il suo punto di vista, che non è poi il suo punto di vista ma quello che il signore ha messo nel suo cuore per quanto riguarda questo argomento così importante che è il risveglio fratelli e sorelle gloria a dio e vogliamo ascoltarlo eh, e sentire quello che il signore ha messo nel suo cuore aspetta che ti do l'audio benvenuto caro fratello amen mi sentite Sì, benissimo. Amen. gloria a dio la pace del signore sia con tutti voi e con tutti quelli che ascolteranno questo video anche in differita, Dio vi benedica. Allora, eh, io vorrei eh, parlare pochi minuti, vorrei riprendere le parole del pastore che poc'anzi ha detto: Questo è il tempo di cercare il Signore, gloria a Dio. Mai come oggi è importante, è sempre stato importante, ma mai come oggi. È il tempo di alzare lo sguardo in alto, gloria a Dio. In, eh, in Proverbi 4, verso 23, leggiamo sopra ogni guardia, guarda il tuo cuore. Perché? Perché da esso procede la vita. Cioè dal cuore. Procede la vita nel senso che le decisioni del cuore ti possono portare verso la vita, ovvero verso la morte. Certamente questo argomento riguarda la Chiesa di Gesù Cristo, è chiaro questo. Marco 13, Marco 14, il Signore Gesù Cristo ha eh, in più occasioni, ma questo eh, comandamento nero su bianco lo ritroviamo anche come principio biblico dalla Genesi all'Apocalisse, il Signore dice in continuazione, vegliate. Vegliate perché non sapete quando viene il padrone di casa, se a sera, se a mezzanotte, se al cantar del gallo, certamente questo si riferisce al rapimento della Chiesa, ma si può riferire anche alla chiamata che ciascuno di noi può ricevere in qualsiasi momento dal Padre. Sempre in Marco 14 leggiamo vegliate, pregate, perché? Affinché non cadiate in tentazione. E ancora Pietro ci dirà siate sobri e vegliate, perché? Perché l'avversario che esiste va attorno attorno proprio di voi e lo fa come leon ruggente cercando chi possa divorare quindi nella volontà del padre del figlio dello spirito santo non rientra in modo assoluto il dormire proprio non, non, non è nei suoi piani. La volontà del Signore è quella di essere vigili, di essere sobri, di essere presenti, di essere svegli. Per questo il Signore Gesù Cristo in una occasione ebbe a dire, siccome ha detto la scrittura, dal suo seno coleranno fiumi di acqua viva. Sì, il Signore Gesù Cristo ha compiuto questa opera. È morto sulla croce e risorto per farci conoscere per esperienza la terza persona della trinità con una potenza che fino a quel momento non era mai stata riversata sui credenti infatti giovanni 15:5 ci ricorda che senza il signore non possiamo far nulla ecco perché il signore ha dato questa meravigliosa unzione di Spirito Santo alla sua Chiesa e la Chiesa è chiamata a ricercare, certamente tutti nati di nuovo abbiamo lo Spirito Santo, ma è chiamata a ricercare questa ulteriore potenza di Spirito Santo. Ma ahimè, ahimè, anche se non è la volontà del Padre, il Signore ha profetizzato che proprio verso la fine Matteo 25 la chiesa si sarebbe addormentata e vorrei concludere con una eh, profonda perché biblica considerazione a prescindere chi sei tu che ascolti caro amico che ascolterai questo video magari indifferita a prescindere se tu sei sveglio per la grazia di Dio e che gloria a Dio ti trovi dove devi stare o magari ti sei addormentato e allora hai bisogno di risvegliarti a prescindere da quale gruppo appunto farai parte c'è una cosa che tutti dobbiamo fare ed è quanto segue. È scritto che Romani 10 la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio ma questa parola Tramite la fede deve penetrare in noi. Perché? Perché i giudei furono accusati dal Signore, questo è scritto in Giovanni 8, proprio che loro avevano questa parola, questa Torah, questa legge, questi profeti, questi salmi, ma non penetrava in loro. E allora è importante, come è scritto in Galati, crocifiggere, perché stiamo parlando alla Chiesa, crocifiggere la nostra carne. Le, le, il nostro sollazzamento, questo mondo è effimero, e veramente darci con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutto lo spirito alle cose eterne, a cercare, a picchiare, a bussare, perché scritto è che chi cerca il Signore lo trova. Ecco perché il Signore quando si rivolge alla sua chiesa in Efesi 5 dice risvegliati tu. Che dormi, perché tu hai conosciuto le cose di Dio, hai conosciuto la potenza dello Spirito Santo, e se magari purtroppo, ahimè, ti sei addormentato, risvegliati o oh tu che dormi e risorgi dai morti. E allora vi vorrei lasciare con queste parole che si trovano in Prima Pietro 2, 12, avendo una buona condotta fra i pagani. Affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria al Signore quando? Nel giorno che il Dio li visiterà. Benedetto è il santo nome del Signore. Fratelli, amici, quando noi cerchiamo il Signore, quando noi siamo sempre in comunione con il Signore allora la gente vedrà e nel momento poi succede quello che succede dentro i cuori solo e Dio lo sa ma certamente l'opera comincia il risveglio comincia da noi e poi intorno di noi cominciando dalle nostre famiglie i nostri mariti le nostre mogli i nostri figli i nostri luoghi di lavoro il nostro vicinato ecco che cos'è il risveglio in poche parole almeno una delle tante maniere di presentare il risveglio come ben sapete un argomento si può presentare in molti modi ma questo è uno dei modi più semplici ma profondi perché chiudo con queste parole una vita non basta per essere creati a immagine e somiglianza di dio tramite la sua parola perché ogni giorno dobbiamo morire a noi stessi e morire a noi stessi certamente alla carne non piace ma non dobbiamo piacere alla carne dobbiamo piacere allo spirito e camminare per lo spirito e quindi io con queste poche parole vi lascio vi dico il signore vi benedica il signore ci si benedica e se noi ci continui a dare grazia cerchiamo il Signore mentre ancora stiamo in tempo ridò la parola al pastore Fabrizio Evangelisti Dio vi benedica fratello Alessio grazie, gloria a Dio gloria al nome santo del Signore condivida pieno quello che è stato detto questi preziosi insegnamenti la Chiesa ha ricevuto questo messaggio risvegliati o tu che dormi quindi il risveglio, come ha detto il fratello, inizia da noi. Siamo noi che ci dobbiamo risvegliare. Gloria a Dio. Eh, abbiamo detto che mh, avremmo trattato questo quest argomento, però eh, ho sentito nel cuore di condividere con voi anche due testimonianze importanti che riguardano eh, la salvezza, eh, non solo anche sono una sorella e un fratello e vi racconteranno come appunto hanno conosciuto il Signore, come sono giunti a ricevere da parte di Dio un suo intervento riguardante appunto come ho detto adesso la salvezza, il perdono dei nostri peccati e anche il battesimo nello Spirito Santo che è già più di qualche volta che sentite che citiamo questo argomento che abbiamo già in altre occasioni eh, spiegato insomma non abbondantemente però piano piano ci arriveremo un pezzettino alla volta e vogliamo ascoltare la, la, la testimonianza della sorella laura cominciamo con la nostra cara sorella allora sorella laura il signore ti benedica gloria a dio Amen. Amen. mi raccomando la voce ecco così ti sentiamo sì. bene allora intanto volevo chiedervi di scusarmi se mi vedete leggere, ma siccome un po' sono emotiva e mi blocco, un po' eh, mi dimentico le cose, allora ho preferito buttare giù e leggere. Va bene, va benissimo. Il Signore si è rodato. Allora voglio iniziare la mia testimonianza ringraziando il Signore per l'opera meravigliosa che ha fatto nella mia vita. Il Signore ha cambiato completamente il mio modo di vivere, di parlare e di guardare al mondo fuori. Il Signore ha operato in me, dandomi guarigioni, miracoli, salvezza e vita eterna. Sono entrata per la prima volta nella mia chiesa di via Tagliamento a fine 91, soprattutto per capire chi stesse frequentando mia figlia, perché è stata lei a parlarne per prima. E sono rimasta stupita nel vedere tutte queste persone che pregavano a voce alta, parlando con Dio come se fosse una persona vivente. Mi hanno detto Dio libera, Dio salva, Dio perdona tutti i tuoi peccati, ma io non mi sentivo una peccatrice. Ero una persona corretta, con una buona educazione, con una vita alle spalle piena di gioia, di divertimenti, ma anche di sofferenze, un po' come tutti noi. Dopo quel giorno non volevo ritornarci perché ero un pochino intimorita nel sapere che il Signore era un Dio vivente e questo mi faceva sentire come scoperta davanti a lui. Ho fatto resistenza, ma mia figlia Francesca, con forza, determinazione e dolcezza, mi ha convinto a ritornare in chiesa. E lì il Signore, che è infinitamente buono, mi ha preso tra le sue braccia e non mi ha più lasciato andare. Ha conquistato il mio cuore con dolcezza ogni giorno, sempre di più, togliendomi tutte le paure e le incertezze. Dopo circa due anni che frequentavo la chiesa, il Signore mi ha tolto il vizio del fumo e tante altre abitudini non buone davanti ai Suoi occhi. Dopo quattro anni ho fatto il battesimo in acqua e da quel momento ho desiderato con forza sempre più il battesimo nello Spirito Santo, pregando continuamente giorno e notte in chiesa, in casa e in riunioni di preghiera con altri fratelli. E dopo quattro mesi il Signore mi ha fatto il regalo più bello e più prezioso che si possa ricevere. Il battesimo nel suo Santo Spirito. È stato meraviglioso. Ho fatto tante altre esperienze con il Signore che mi piacerebbe raccontarvi, ma non abbiamo tempo. Voglio concludere dicendo solamente a chi non conosce il Signore o lo conosce ma non vuole arrendersi a Lui, non aver paura. Dio ti ama e ti sta aspettando. Confida in Lui e non te ne pentirai mai, perché quello che Dio ha fatto per me e per tutti noi, lo farà di certo anche con te. A Dio sarà la roba della gloria, tutta la mia riconoscenza e il mio amore da ora in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Gloria al Signore per questa testimonianza. E abbiamo ascoltato di come, come il Signore ha risposto. Eh, sorella Laura, io solamente una piccola. Eh, Come è, com è, com è successo? Tu hai raccontato del, sì. quanto, quanto riguarda il battesimo nello Spirito Santo, sì. che avevi iniziato a pregare eh, con più perseveranza, con più sì. costanza. Sì. Sì. E quindi avevi pregavi. cominciato da casa, pregavi da casa, pregavi in chiesa e pregavi attraverso delle riunioni proprio specifiche di preghiera. Perché richiedevamo tutti quanti lo Spirito Santo, Ed è ecco. stato un periodo in cui il Signore è veramente stato meraviglioso, ha battezzato tanti fratelli uno dietro l'altro. Mi ricordo che quel giorno. Come è successo? Ecco, Come ecco, ti è successo? Andata... Io dico la verità, io vedevo tutte questi... queste persone che venivano battezzate. Ma io avevo sempre paura che a me non sarebbe mai successo. Mm, ero, ero, e chiedevo, chiedevo al Signore. Quel giorno sono, sono andata appunto a una riunione di preghiera a casa della sorella Marina, c'erano tanti fratelli altre e niente, ho pregato, pregato, pregato, pregato tanto. E è arrivata una certa ora, Marina stessa mi ha accompagnato con la macchina perché si era fatto tardi ed era buio. Scendo dalla macchina. Eh, saluto Marina e per venire a casa mia devo attraversare un viale. Entrando nel viale che era tutto buio, io ero talmente ripiena proprio, continuavo a dire gloria a Dio, gloria a Dio e ho alzato il braccio dicendo gloria a Dio e mi sono anche guardata intorno perché io se, mi, se qualcuno mi vede <ride> cosa pensa. Mentre alzavo il braccio e dicevo gloria a Dio, ho sentito dentro, mi sono uscite due parole eh, strane in non, non in italiano. E mi sono bloccata, mi, mi sono spaventata, ho avuto paura di strozzarmi, non capivo, eccetera. Poi il Signore che mi conosce, sa che sono ansiosa, anche se non sembra, mi, mi mette sempre pace dentro, mi tranquillizza, mi, mi fa sentire il suo amore e la sua potenza. E piano piano sono arrivata a casa, sono entrata dentro casa mia figlia, Francesca non era ancora sposata con Maurizio. E ho bussato, l'hai aperto, l'ho guardata e toccandomi la gola, perché da lì usciva, ma guarda, mi ha detto, mamma, che succede? Ho detto Francesca, non lo so, ho detto, ho detto qualcosa, Dice, mamma il Signore, ti sta. Io mi viene da piangere, scusate. Gloria, Dio, Gloria, Dio, anni, Gloria detto, a Dio, Gloria a Dio, non ti preoccupare. Tanti anni. Gloria a Dio. Il Signore ti sta battezzando, Dico, non è possibile, io non ci credo. Ho chiamato subito Marina e Marina mi ha detto: Che succede? Dico Marina: guarda, così, ci vuoi che vengo, io ho detto: no, no, non ti preoccupare, sono a casa. E devo dire che ero talmente ripiena, però talmente agitata, che sì, l'avevo messo dentro una calma stranissima. Eh, non mi ricordo se ho mangiato o meno, mi sono messa a letto e ho dormito, cosa che non pensavo. La mattina dopo ho avuto la pienezza e è stato meraviglioso, meraviglioso. Cioè il Signore ti ha riempito nel suo spirito la mattina dopo. Cominciato, ho cominciato a parlare solo in lingue, tanto che parlando con Marina, dicevo Marina, ma vorrei pregare anche in italiano. Dico, ma perché sempre tutto in lingue? E lei mi dice, stai tranquilla, non <ride> preoccupare. È, è, è stata un'esplosione continua di giorno, di notte. Chiaramente ho avuto un po' di guerra dentro casa. Da, da è un... normale, è normale. E mi chiudevo nel bagno per poter pregare e, e, e lui mi bussava contro il muro. Comunque, tutto questo poi dopo è finito, insomma, il Signore, voglio dire, la guerra in casa è finita. Il Signore è stato grandioso, meraviglioso. Non... Mi dispiace di averlo conosciuto in tarda età. Il signore, è grande. Eh, gra grazie. Signore, ti benedica, che continui a benedire, sorella Laura, grazie, grazie per questa meravigliosa ah, testimonianza. Ah, scusa, scusa, non ho, ho tolto l'audio, rimettilo, rimettilo per favore. Oggi dicevo che chiedo al Signore di essere riempita nuovamente, perché ho veramente bisogno di sentirlo potentemente dentro di me, Signore Grande. A Dio sia per amen. Amen. amen, amen, amen, gloria a Dio. Ehm, allora. Voglio dirvi qualcosa, fratelli e sorelle. Ci sono, lo so, lo so perché eh, in questi anni insomma, ne ho sentite diverse di opinioni, c'è qualcuno che dice non è il caso di parlare di queste esperienze in pubblico sul battesimo nello spirito santo nello spirito santo scusate e in realtà fratelli io non condivido questa questa opinione anche perché nella bibbia noi troviamo scritte queste esperienze e la bibbia come noi sappiamo è il libro più diffuso al mondo quindi se la parola di Dio eh, ne parla esplicitamente e chiaramente perché noi ci dobbiamo trattenere a raccontare le, questo, questa tipologia di esperienze visto che è Dio stesso che ha operato tutto questo anzi eh, con l'aiuto del Signore possiamo essere di incoraggiamento a quanti ascoltano ai credenti a coloro che hanno ricevuto Gesù nel proprio cuore a ricercare il battesimo nello spirito santo mi raccomando perché non è come diciamo spesso non è un optional ma è una necessità dio stesso che viene ad abitare nei nostri cuori dio stesso che interviene in maniera miracolosa attraverso la ma manifestazione delle lingue e questo è molto importante fratelli adesso ascolteremo una testimonianza un po diversa non è proprio come quella della sorella questo ci aiuta un pochino a non eh, fare dei schemi eh, sull'opera di Dio perché noi siamo facilmente portati quando leggiamo delle cose ascoltiamo delle esperienze facciamo uno più uno diciamo il Signore opera in questo modo adesso ascolterete una testimonianza molto diversa <ride> che è il nostro fratello il nostro fratello si chiama Gesù quindi il nome non lo possiamo cambiare perché gli è stato dato questo quindi è giusto chiamarlo per nome e ci racconterà invece come come ha incontrato il Signore e come ha ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, fratello Gesù? Beh, la mia testimonianza è molto diversa, grazie a Dio, perché l'opera del Signore è meravigliosa perché cambia, non è tutti uguali eh, per i credenti. Io eh, non conoscevo nulla, fratelli, io non sapevo nulla, non sapevo che cos'era lo Spirito Santo, non sapevo... Non conoscevo nulla, non avevo aperto mai la Bibbia. E, e, I miei genitori erano cattolici, si andavano a messa una volta all'anno. Però e, io non ho mai sentito ecco, mio padre bestemmiare o qualcosa, anzi, quando, perché noi eravamo otto figli, ci mettevamo a tavola e papà... Prima di, prima di iniziare a mangiare pregavo il Dio e questo è meraviglioso. Però tornando un pochino a come il Signore ha operato uh, con me, io l'età a me era molto, sono stato molto giovane, io avevo 20, 24 anni, adesso ne ho 76, perciò fatto i conti un pochino quanti anni sono, gloria a Dio, e mia suocera che era una credente, eh, la madre di mia moglie insomma, mia suocera mi, un giorno mi disse Gesù perché non, non vieni in chiesa con me? Ma dice sai il Signore eh, ti perdona, Fa io poi pensavo dico, mi perdona, ma di che cosa mi perdona che io non ho fatto male a nessuno? Per, di che cosa mi deve perdonare? Non ho capito. Va bene, allora ho accettato. Una sera sono andato con lei, era di martedì che sono andato di lei. E devo dire che la prima impressione mi, eh, è stato un po' già. Eh, mh, ho trovato un locale vuoto, senza nulla, senza statue, senza niente, abituato ad andare in Chiesa Cattolica. Allora dico: Ma non capisco. Però la domenica, appresso che sono andata, che c'era. C'erano molti fratelli e ho notato, ho sentito qualcosa di molto molto diverso perché vedevo in loro, vedevo sincerità, amore verso, verso tutti, insomma, e vedevo gioia in loro, ecco, è qualcosa che mi ha, mi ha toccato, ecco, e di fatti io, ho iniziato ad andare da solo in chiesa, adesso non ricordo dopo quanto tempo poi è successo questo, comunque dopo diverse volte che sono andato in chiesa. Era un martedì fratello, e ero in chiesa, stavamo, eravamo pochissime persone quella sera, non eravamo tanti, c'era un fratello che era Tramendozzi, si chiamava, fratello Tramendozzi che è morto da... Poi c'era il papà del pastore evangelisti Fabrizio. Abbiamo iniziato con dei cantici e dopo ci siamo messi in preghiera. Ma tutto a un tratto, fratelli, non so, non ho... ho sentito qualcosa di, di meraviglioso, di meraviglioso ad un tratto. Mi sono sentito come, come una piuma, um, leggerissimo, qualcosa di straordinario che io non avevo mai, mh, non capivo più. e Ho iniziato a parlare in lingue, ma questo è durato per molto, non è durato per poco, perché poi i fratelli, il fratello mi ha accompagnato fino a... perché mia suocera gestiva una pensione, io stavo eh, lì con loro. E... E questo è durato tutta la notte, diciamo, e anche la mattina è durato. Che, di, di fatti mia suocera dice, guarda, Gesù eh, ha chiamato mia moglie, gli ha detto, aspetta che c'è una signora qui che parla diverse lingue, vediamo che cosa dice. Allora io mi ricordo benissimo quella signora anziana, pure anziana, dice, guardi, io... Non capisco tutte le lingue che lui parla, perché lui parla diverse lingue, ma quello che riesco a capire è che lui parla con il Signore, parla con Dio, dice qualcosa. No, io... E questo è durato per parecchio. Poi è continuata, ho continuato dopo un po', dopo qualche, non so, adesso non ricordo, un mese o due, due. Eh la gioia sempre nel cuore perché qualcosa di meraviglioso ha fatto il signore in me. E il mio desiderio è fare il, il battesimo in acqua. Ho chiesto al pastore che volevo fare il battesimo in acqua, e lì veramente poi c'è stato qualcosa di veramente completa perché lì il Signore veramente ma ha tolto da me ogni peso, ogni ogni ogni invizio che avevo ehm, veramente ha fatto di me una persona nuova eh, e questo però fratelli vedete che questo purtroppo dopo un po di tempo che frequentavo e ehm, eh. glorificavo il Signore lodavo davo Dio sapete poi l'avversario eh, sempre in modo no ma qualche cosa non racconto tutto e poi eh, ci sono stati diversi problemi eh, in famiglia poi non sono c'è avuto problemi fisici ho dovuto affrontare diverse operazioni eh, ma il Signore lo Spirito Santo che Dio mi aveva donato mi ha donato e che tuttora il Signore mi ha guidato fino adesso e eh, Sarà sempre con me, io, lo Spirito Santo, che ci assicura la, la certezza che noi non siamo mai soli. Io ecco, ho iniziato ad aprire la Biblia. La Bibbia, poi ho capito che lo Spirito Santo era una, una persona della Trinità, e, e questo, lo Spirito Santo mi dava la tua. Mi avvicinava di più ad avere un rapporto più, più profondo con Dio. E questo è continuato sempre. E io lo ringrazio perché tuttora il Signore mi guida in tutto quello che io faccio. Anzi, eh, veramente, sto pregando tanto, anche per i miei figli, ma mi dà gioia. E la gioia che mette nel cuore il Signore perché lo Spirito Santo mette gioia nel cuore, eh, ti aiuta a pregare. Io, Signore, lo Spirito Santo mi insegna a pregare, a pregare per gli altri, per coloro che chiedono aiuto, chiedono interventi, chiedono ehm, aiuto di guarigione. E lui mi insegna a pregare e sento questa gioia immenso di farlo. Amen. E questo è meraviglioso. ed io è quello che voglio dire a coloro, io non so, le persone che adesso ancora non hanno fatto un'esperienza con il Signore, che ancora eh, non si sono, non sono aperti completamente al Signore, vorrei dire che questa esperienza il Signore possono farla anche loro, aprendo il cuore a Dio, aprendo il cuore al Signore. Il Signore... Mh, non ci manda via, il Signore ci... ci apre le braccia, ci cerca, ci aiuta, perché ci ama, ci ama tutti il Signore. Il Signore è amore. Amen. Amore. E questo è un amore grande che ha messo nel mio cuore e che vorrei tutti sentissero questo amore che sento io. A Dio sia la loro e la gloria. Amen, amen. Grazie, fratello Gesù. Gloria a Dio. Gloria al Signore. Eh, ecco qua. Abbiamo ascoltato una testimonianza diversa dalla precedente. Il fratello è andato in chiesa per un invito, ha cominciato così a pregare, a cercare il Signore e Dio eh, l'ha battezzato nello Spirito Santo non sapendo di questa promessa, non sapendo nulla. Quindi come vedete... Ehm, le esperienze sono diverse, però noi siamo chiamati, fratelli, sorelle, amici, a cercare il Signore con tutto il cuore. Vogliamo cantare un cantico. È il numero. Questo, questo cantico è un po' più recente, è il numero 16 eh, del nostro urinario, sorella Francesca. Gloria a Dio. su noi portando gloria e maestà poi dolcemente tra noi guarigione e ristoro ci dà l'unzione scende su noi glorificando Gesù e tutti insieme crediamo Signore vogliamo di più, di più dell'unzione, di più della tua gloria, di più abbiamo fame di te perché sappiamo che c'è ancora e molto di più dell'unzione, di più della tua gloria. Spirito Santo noi riceviamo la tua fresca unzione su. Noi, su di noi. Alleluia, gloria a Dio. Eh, C'è un problema tecnico, Francesca e Aurora? Riesce a commentare su YouTube? Ce l'hanno detto anche a commentare. Ah, ecco questo. Ho no, toccato no. una cosa non toccare. Eh, si sente tutto, eh, eh, ho capito, quindi non riescono a commentare sì. su, non fa niente, non fa niente. Ah, okay. non, non so da cosa dipende, però però comunque grazie, alleluia. Gloria a Dio, Signore. Vogliamo di più. Eh, stiamo andando un po' avanti ne, nel tempo. Vogliamo adesso, fratelli e sorelle, accostarci alla parola del Signore. Io sento nel cuore di, di condividere eh, qualcosa di importante, ma tutto quello che è scritto nella parola del Signore è importante. Andiamo subito alla, alla lettura. Esdra, capitolo 3, dal versetto 8. Le fondamenta del Tempio. Che il Signore benedica la Sua parola in questa sera. Intanto ringraziamo Dio per le testimonianze, per quello che abbiamo potuto ascoltare. E adesso vogliamo aprire il cuore alla Sua parola. Il secondo anno, dopo il loro arrivo alla casa di Dio a Gerusalemme, il secondo mese, Zoro Babbel, figlio di... Sealtiel, Geshua figlio di Josadak, con gli altri loro fratelli, sacerdoti, leviti e tutti quelli che erano tornati dall'esilio a Gerusalemme, si misero all'opera incaricarono i Leviti da vent'anni in su di dirigere i lavori della casa del Signore Yeshua con i suoi figli e i suoi fratelli Cadmiel con i suoi figli, figli di Giuda si presentarono come un solo uomo per dirigere quelli che lavoravano alla casa di Dio lo, stessero, lo stesso fecero i figli di Kenadad con i loro figli e con i loro fratelli i Leviti quando i costruttori posero le fondamenta del Tempio del Signore vi si fecero assistere i sacerdoti vestiti dei loro paramenti, con delle trombe e le viti, figli di Asaf, con, di, con dei cembali, per lodare il Signore, secondo le direttive date da Davide, re di Israele. Essi cantavano rispondendosi a vicenda, celebrando e lodando il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà verso Israele dura in eterno. E tutto il popolo, gridando di gioia, lodava il Signore perché si erano poste le fondamenta della casa del Signore. Molti sacerdoti, leviti e capi, famiglie anziani, che avevano visto la prima casa, piangevano ad alta voce, mentre si ponevano le fondamenta della nuova casa. Molti altri, invece, alzavano le loro voci, gridando per la gioia, al punto che non si potesse distinguere il rumore delle grida di gioia, da quello del pianto del popolo perché il popolo gridava forte e il rumore si udiva da lontano eh, vogliamo brevemente chiudere gli occhi e pregare il signore gloria a dio alleluia signore dio nostro e padre nostro veniamo a te nel nome di gesù in questo momento innanzitutto per ringraziarti per l'opportunità che ci dai o oh dio di poter ascoltare la tua opera di poter ascoltare la Tua parola, oddio, oh Ti chiediamo di pari consentimento che Tu in questa sera ci apri la mente, ci apri il cuore, che ci fai intendere quello che Tu vuoi dirci, Signore. Parla attraverso il Tuo Spirito, Signore. Ungi le mie labbra, Signore. Fa che ogni cosa che sia detta sia detta per la gloria del tuo nome e per l'edificazione. Allontana da me ogni pensiero, ogni sentimento che non è tuo. Purifica il mio cuore, Signore, e il cuore di quanti ascoltano questa parola. Te lo chiedo e te lo chiediamo nel nome di Gesù, il figlio tuo, benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Eh, abbiamo letto nel testo, lo, lo ripropongo, la parte finale come abbiamo eh, visto qui nei primi versetti erano state poste, poste eh, le fondamenta del Tempio ora come tutti sapete il Tempio di Gerusalemme era stato distrutto e dopo 70 anni appunto di deportazione questo popolo piano piano eh, eh, mediante l'editto di Ciro erano ritornati a costruire, a costruire il Tempio e come sappiamo insomma il tempio non è stata un qualcosa la ricostruzione del secondo tempio non è stato qualcosa di semplice e qui ci troviamo proprio all'inizio quando sono state gettate le fondamenta e quello che vorrei eh, attirare la vostra attenzione è su quello che accade specialmente nei versetti 12 e 13 Molti sacerdoti, leviti e capi famiglie anziani, cioè delle persone che avevano visto la costruzione del primo tempio, piangevano ad alta voce mentre si ponevano le, le fondamenta scusate, della nuova casa. Molti altri invece alzarono, alzavano le loro voci gridando per la gioia al punto che non si poteva distinguere il rumore delle grida di gioia da quello del pianto del popolo, perché il popolo gridava forte e il rumore si udiva da lontano. Ma pensate un po' che cosa è successo, fratelli e sorelle. Eh, forse leggendolo così può sembrare strano, eh, questo quest avvenimento finalmente questo tempio si stava, stava, era ricominciata la costruzione come ho detto eh, poc'anzi beh insomma eh, finalmente si inizia a vedere un barlume di luce finalmente questo popolo ricomincia a rialzarsi è, è, è normale che quando noi cominciamo a vedere che le cose migliorano nella nostra vita ci rallegriamo anche se dobbiamo sempre rimanere con i piedi per terra e, anche perché poi la ricostruzione del tempio come abbiamo parlato la domenica precedente non è stata un qualcosa di immediato e di semplice ci è voluto del tempo questo anche a causa della loro eh, dei loro timori della loro pigrizia spirituale insomma ci sono state diverse cause che hanno interrotto questa opera che poi è stata ripresa e completata e vedete fratelli e sorelle eh, e succede qualcosa di strano quelli più anziani che avevano assistito alla costruzione del primo tempio piangevano i più giovani probabilmente erano quelli che invece si rallegravano quindi due categorie potremmo dire oggi di credenti e penso che tutti un po' conoscete la costruzione del primo tempio quella operata da Salomone con la sapienza che dio gli aveva dato a questo uomo di dio eh, tutti sappiamo il signore come l'ha guidato in modo particolare eh, a costruire questo tempio meraviglioso bellissimo E la cosa forse più particolare sicuramente più bella è stata che quando c'è stata la celebrazione insomma di questo tempio la gloria di dio è scesa in quella in quella casa riempendola Tant'è vero che non riuscivano più i Leviti a svolgere le loro funzioni perché c'era la presenza di Dio molto forte. E sicuramente questi anziani che piangevano avevano visto la gloria del primo Tempio. Ecco perché vedendo le fondamenta <ride> piangevano ricordando quella grande opera che il Signore aveva fatto. Eh, vedete i giovani si rallegravano gli anziani piangevano perché venivano da esperienze diverse e noi con l'aiuto del Signore fratelli e sorelle ci vogliamo proprio soffermare su questo argomento facendo subito due precisazioni così non darò adito a fraintendimenti la prima precisazione è questa noi non dobbiamo disprezzare il giorno delle piccole cose dobbiamo anzi apprezzare ogni cosa dell'opera di Dio ci tengo questo a dirlo all'inizio così non do adito a fraintendimenti la seconda puntualizzazione che vorrei fare insieme con voi con l'aiuto del Signore è che ci dobbiamo rallegrare sempre nel Signore come dice la parola di Dio e adesso tornerò qui al testo che abbiamo letto gli anziani avevano visto la gloria del primo tempio e non potevano a differenza dei giovani la, rallegrarsi nel vedere eh, le fondamenta di un tempio che ancora doveva ricostruirsi volendo mh, parafrasare questo episodio per attualizzarlo ai nostri giorni eh, possiamo dire che le esperienze spirituali che molti giovani e meno giovani stanno vivendo oggi si distinguono molto dalle cose che accadevano qualche decennio fa, cioè da fratelli forse più anziani che hanno fatto esperienze, mh, lasciatemelo dire, forse più profonde. Non sto facendo una distinzione o una critica a, ai giovani d'oggi o ai meno giovani, sto solamente cercando con l'aiuto del Signore di ehm, tentare di eh, dare la giusta visione di quello che accade oggi e di quello che è accaduto tanti anni fa. Ognuno di noi, eh, in base alle proprie esperienze vissute con il Signore, ha un concetto personale della frase Il Signore mi ha grandemente benedetto. Eh, vedete, fra, cari fratelli, eh, stavo leggendo e mi capita spesso di leggere su Facebook e su altri social eh, di fratelli che mh, appunto fanno delle esternazioni, le scrivono. E scrivono in questo modo, e non è una critica, ripeto oggi il Signore in questa riunione ci ha grandemente benedetti e io ogni volta che leggo queste frasi eh, non vi nascondo, fratelli e sorelle, che mh, provo una certa vergogna in che senso? beh, eh, ognuno di noi ha il suo eh, il suo, um, come posso dire alle sue personali esperienze quindi quando diciamo grandemente benedetto noi stiamo dicendo qualcosa se voi se noi tornassimo indietro diciamo di circa 2000 anni fa e tornassimo all'epoca degli apostoli di quando Filippo portava il lieto messaggio della parola di Dio e molti erano battezzati c'erano grandi miracoli, opere potenti poi vi ricordate dopo Filippo vennero gli apostoli, imposero le mani e ricevettero lo Spirito Santo. Ora, eh, se voi andavate da Filippo e dagli apostoli, lasciatemi parlare in questo modo, e qualcuno fosse andato da loro e gli avesse detto, oggi il Signore ci ha grandemente, grandemente benedetti, sicuramente avrebbero pensato, allora Dio ha battezzato, ha salvato, ha guarito, ha liberato. Questo era il concetto della grande benedizione da parte di Dio che veniva dall'era apostolica, ovviamente. Ma poi il Signore, nell'arco degli anni, insomma, ringraziando Dio, ha mandato tanti risvegli. Eh, io ho letto diversi libri sui risvegli e sarebbe bello leggerli, eh, considerare quello che Dio ha compiuto e considerare che cos'è un risveglio. Qualcuno l'ha definito uno tsunami. E qui non parliamo del risveglio, quello che ha citato prima il fratello Alessio, che è importantissimo, che riguarda la vita del credente, cioè quando noi ci assopiamo, quando vediamo che non preghiamo più come prima, che non cerchiamo più il Signore come prima, allora Dio ci dice risvegliati, cioè comincia a rimetterti in moto, comincia a cercare di nuovo il mio volto comincia a mettere in pratica nuovamente la mia parola cioè dobbiamo eh, darci una mossa a noi stessi appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi qui si parla di un qualcosa di diverso un'altra tipologia di risveglio che viene direttamente dallo Spirito Santo, dal Signore e dicevano questi fratelli appunto come ho detto poc'anzi che i risvegli che vengono da Dio sono dei veri e propri tsunami nel senso che prendono, eh, infuocano le città, le nazioni in modo così particolare dove si vede l'opera di Dio manifestata in modo evidente e inequivocabile, fratelli e sorelle lo spirito inizia ad operare in maniera imprevedibile io ricordo, fratelli, nella nostra piccola chiesa quando c'era il pastore Ezio Evangelisti, mio papà ero piccolo e grazie a Dio ho assistito a, a questi piccoli risvegli li chiamo piccoli perché rispetto a questi grandi risvegli insomma non possiamo dire che sono grandi confrontandoli con queste esperienze però abbiamo visto tante persone, tanti credenti battezzare nello Spirito Santo e ricordo ancora delle riunioni dove eh, il mio papà in quel momento non eh, mi diceva, dice non riesco a gestirle Comunque sia io lascio fare perché il Signore sta battezzando Quindi si metteva da un lato e si godeva l'opera del Signore E vi garantisco che sono state battezzate molte persone nello Spirito Santo Lui stesso, lui stesso è stato battezzato nello Spirito Santo Senza sapere che Dio donava quel dono e Sapete com'è successo? È successo, eh, credo che come predicatore c'era il fratello di Biaggio. Il fratello di Biagio eh, stava leggendo Atti capitolo 10, la storia del centurione Cornelio e papà era seduto in un banco. Vi dico solamente che aveva un forte desiderio di vedere Dio. Il Signore gli aveva messo questo desiderio fortissimo nel cuore, ma non sapeva che Dio battezzava dello Spirito Santo. A un certo momento, mentre il fratello di Biagio finisce di leggere atti capitolo 10 cioè quando dice che lo spirito cadde su tutti coloro che ascoltavano la parola, in quel momento quindi non c'è stato un commento della parola, c'è stata solo una lettura lo spirito è caduto su, sul fratello Ezio Evangelisti ed è stata un'esperienza meravigliosa fratelli e sorelle, immaginate un po' un uomo che lui mi raccontava che sentiva una gioia, un amore nel cuore che è indescrivibile e queste lingue che Dio gli aveva messo nel cuore eh, sono esperienze, eh, fratelli, raccontarle non rende l'idea bisogna provarle certe cose e questo è frutto dell'opera di Dio perché è scritto in Atti, capitolo 2, versetto 17 leggeremo solo qualche versetto, fratelli perché sono molti i versi che riguardano insomma, questi argomenti Dice avverrà negli ultimi giorni dice Dio che io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Io spanderò il mio spirito sopra ogni persona. E noi siamo chiamati fratelli e sorelle a ricercare queste esperienze. Ehm... Noi oggi stiamo vivendo, eh, non quello tsunami purtroppo, eh, e neanche quelle onde tanto alte, stiamo facendo dei de semplici esempi, ma ci sono dei piccoli flutti. Stille di grazia già abbiamo, dice un cantico, ma una grande pioggia chiediamo. Eh, mi viene in mente la, la vasca di Betesda, questa acqua ferma, che era circondata da infermi e di persone che avevano bisogno di guarigione. Bene quest'acqua ferma, quando veniva mossa dal Signore, il primo che entrava in questa, tutti lo sappiamo, il primo che entrava in queste acque veniva guarito di qualunque infermità. Ecco, noi io credo che oggi noi ci troviamo proprio tutti intorno, eh, diciamo, a questa, a questa acqua, a questa vasca, che però l'acqua è ferma e abbiamo bisogno che lo Spirito di Dio venga a muovere queste acque, fratelli e sorelle, salvando, guarendo, battezzando nello Spirito Santo. Abbiamo cantato, Signore, vogliamo di più. Io credo, fratelli, magari correggetemi se sbaglio, oggi abbiamo eh, diverse correnti di pensiero nell'ambito spirituale. Ci sono coloro, come ho detto prima, che mh, vengono sempre benedetti che fanno queste esternazioni eh, così grandi il Signore mi ha benedetto il Signore ha benedetto la riunione il Signore ha benedetto quell'altra riunione poi c'è una seconda categoria di credenti coloro che invece hanno proprio sostituito l'opera genuina dello Spirito Santo con mere imitazioni mistificatori cioè coloro che gli piace la teatralità insomma, attirare gli sguardi attirare le persone attraverso falsi miracoli false opere, false profezie e eh, fratelli questa è una brutta categoria poi ce n'è una terza ci sono coloro che si accontentano il Signore mi ha benedetto, il Signore mi ha dato questo e io sto bene così non voglio muovermi da così ho anche un lavoro, ho una certa sicurezza nelle cose e quindi perché cercare di più dal Signore? e poi ci sono coloro forse forse dico perché io non conosco i cuori di tutti una piccola parte che ricercano la manifestazione dello spirito santo per l'utile comune e noi fratelli e sorelle vogliamo rientrare in questa categoria non dobbiamo accontentarci in primo corinzi capitolo 14 versetto 1 ve lo leggo ma è un testo che insomma conoscete un po tutti L'apostolo Paolo incoraggia la chiesa di Corinto, una chiesa che già insomma era bella arricchita dei doni spirituali, dice ricercate l'amore e desiderate ardentemente i doni spirituali, principalmente il dono di profezia. Un uomo come Paolo che aveva ricevuto molto dal Signore dice a questa chiesa non vi accontentate. Non vi accontentate, eppure è scritto nella prima epistola che non difettavano di alcun dono questa chiesa. Ma insomma, ma quanto dovevano ricevere questi fratelli? Paolo conosceva il bisogno impellente di ricevere queste, di fare queste esperienze, fratelli e sorelle, ma quanto più noi abbiamo bisogno, fratelli, di ricevere da parte del Signore veramente e i doni dello Spirito non sono il frutto dei nostri sforzi sembra quasi che noi dobbiamo forzare la mano allo Spirito Santo nel senso che poi alla fine siamo noi i slanci di fede che vengono fatti ma è lo Spirito che decide a chi distribuirli e come dobbiamo in qualche modo aspettare che lo Spirito di Dio si muova verso di noi che ci faccia sentire quello che dobbiamo fare gloria al signore spero di, mh, di essere chiaro insomma fratelli e sorelle e nella mia piccola esperienza stavo proprio eh, in questi giorni mh, ripensando eh, ad alcune esperienze veramente belle fratelli che ho fatto col signore nell'arco degli anni e mh, non le ho mai raccontate ai miei fratelli a molti dei miei fratelli ripensavo ad una in particolare Ricordo al campeggio, quando il Signore veramente espandeva il suo spirito, abbiamo visto, specialmente al campeggio di Rocca Monfina, abbiamo visto decine di fratelli e di sorelle battezzate nello Spirito Santo, alcuni guariti, alcuni liberati, ed è stata un'opera meravigliosa. Cioè noi abbiamo cominciato così a conoscere il Signore. Ricordo ancora quella sera che ci trovavamo al campeggio, eravamo parecchi molti fratelli, molte sorelle che avevamo proprio il desiderio di sperimentare, di cercare lo Spirito Santo, io pure ancora non ero battezzato, e mi dissero che quella sera sarebbe venuto un fratello, ancora mi ricordo il nome, il fratello Baldovino. E io dissi fra me e me, dico, va bene, se viene il fratello, dico che cambia, dico, è il Signore che opera. Dice, no, ma guarda che questo fratello, il Signore lo usa. Bene, io eh, sinceramente non è che avevo questa grande fiducia ma vi garantisco fratelli che quella sera da quella sera il signore ha cominciato un'opera meravigliosa io non ho mai visto tanti credenti tutti insieme battezzati nello spirito santo e l'unico che forse non l'aveva ricevuto ero proprio io quello che dubitava di questo fratelli ed è stata un'esperienza però per me toccante molto toccante pensate che la persona che ho trascinato a rispondere all'appello perché il fratello fece un appello, noi abbiamo tutti risposto in massa e quello che stava vicino a me non voleva, io l'ho preso per il braccio, andiamo, andiamo, andiamo lui il Signore l'ha liberato e battezzato dello Spirito Santo e io no, sono tornato al posto, eh, poi il Signore l'ha fatto quando siamo tornati in chiesa per dirvi questo, fratelli, sono esperienze meravigliose mm, ve ne potrei raccontare altre, personali, ma non voglio, non voglio andare oltre con il tempo è scritto in 1 corinzi capitolo 2 versetto 9 sentite che bella questa parola e poi so, è una parola che voi conoscete sicuramente ma come è scritto le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano fratelli sorelle l'opera di Dio non è finita sicuramente c'è un assopimento come diceva il fratello un addormentamento nelle cose spirituali ma Dio può ancora fare cose grandi in mezzo al suo popolo ed è scritto in Efesi capitolo 3 versetti 20 e 21 sono questi versetti che a me hanno accompagnato in tutto questo tempo ora colui che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo a lui sia la gloria nella chiesa e in cristo gesù per tutte le età nei secoli dei secoli amen a colui che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente di più di quello che noi domandiamo o pensiamo che cosa dobbiamo fare, fratelli e sorelle? Dobbiamo ricercare il Signore, risvegliarci, come è stato detto all'inizio, e non accontentarci. Nel senso, eh, qualcuno potrebbe dire, ma come Paolo ha detto, eh, siate contenti dello stato in cui vi trovate, io sono contento. Sì, materialmente è vero. Spiritualmente dobbiamo essere contenti, perché abbiamo conosciuto il Signore. Non accontentarci significa continuare, a, chiedere. a me viene sempre in mente l'esempio, e poi andiamo in preghiera, di Eliseo che stava attaccato, a parte l'aspetto escatologico di, di, di questo brano della scrittura, e stava sempre attaccato ad Elia. Ve lo ricordate, vero? A un certo punto qualcuno va da Eliseo e gli dice, Ma lascia il tuo Signore, dice, Ma tanto verrà rapito, verrà portato via, ma non lo sai? Dice, No, lasciatemi stare. A un certo momento lo stesso Elia si rivolge a Eliseo e gli dice, ma insomma, ma tu che cosa vuoi da me? Io voglio il doppio dello spirito. Gloria a Dio! Il doppio dello spirito. Fratelli e sorelle, dobbiamo chiedere al Signore, dobbiamo essere arditi verso il Signore non perché lo meritiamo perché noi non meritiamo nulla ma dobbiamo ricevere dal signore per poter dare a chi è intorno a noi ma come facciamo a dare fratelli se il signore non arricchisce i nostri cuori come facciamo fratelli a predicare con potenza se dio non ci riempie della sua potenza quando paolo scrive ai corinzi dice io non conoscerò il parlare quando verrò in mezzo a voi ma la potenza non è il ben parlare non è un, un parlare forbito quello che può colpire i nostri interlocutori ma è quello che viene dallo Spirito Santo e io voglio diventare quel credente fratelli e sorelle dice perché usi la parola diventare sì perché ancora oggi non mi sento quel credente, quel tipo di credente ripieno della potenza di Dio ve lo dico proprio con schiettezza però sento la necessità di ricevere da Dio e spero che presto il Signore possa riempirci a tutti quanti oggi c'è il bel parlare fratelli ci sono credenti e grazie a dio anche per questo predicatori che parlano molto bene fratelli noi non siamo chiamati solamente a parlare bene noi siamo chiamati a parlare e lo ripeto guidati e sotto l'unzione dello spirito santo ricordiamoci sempre che quando pietro fece quel discorso davanti a tutti pietro non era un grande oratore era un pescatore ma era un pescatore ripieno dello spirito santo e circa 3.000 persone furono con punti nel cuore tramite quella breve predicazione vogliamo chiudere gli occhi e pregare fratelli gloria al nome santo del signore vorrei invitare la sorella francesca e il fratello maurizio a cantare quel meraviglioso inno il numero 90 a pentecoste e poi pregheremo il signore insieme Alleluia. A Pentecoste scese sui fedeli Il Santo Spirito vivi Con la pienezza e virtù di Dio annunciarono l'amore, andarono nel mondo a predicare la verità con un sei cuore migliaia accettarono il Vangelo provati vinsero i dolori vogliamo chiudere gli occhi e pregare il Signore tutti insieme fratelli e sorelle adesso riattiverò l'audio però mi raccomando le voci basse gloria al Signore Alleluia, questa potenza oggi noi bramiamo. Alleluia, chi si sente può innalzare una preghiera al Signore. Gloria al, Signore. Gloria al, Signore. Gloria al, Signore. Gloria al nome santo del Signore. un Dio fedele, Dio meraviglioso. Aiutaci alle circondazioni. Aiutaci all'invecchiamento. Battista. Dio sia la gloria. Alleluia, gloria al tuo di Chiama, Io, le decita, Lewa, alimenta questo desiderio, gloria, Signore, metti questa brama nei nostri cuori. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Glorie, il tuo gloria al tuo nome, tuo tuo nome tuo Signore. Gloria al tuo nome, Gesù. Amore, Dio d'amore, Dio d'amore. Gloria al tuo Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome. Gloria al tuo Gloria al Gloria al tuo nome. Aiutaci. Gloria a te, Signore. La keyboard, la gloria al tuo nome eterno, Signore, il tuo nome santo, Signore. Yes. Gloria chi... a te, Gesù, Signore. Dio d'amore, Dio d'amore, Dio d'amore. Signore, glorificati, glorificati. Signore, battezza nello Spirito Santo. Gloria al tuo nome, continui a battezzare, Signore. Signore, gloria al tuo nome eterno, Signore. Gloria al tuo nome signore gloria a te Gesù mio tu dentro di noi non nostra gloria a te, Gesù Dio amore Dio d'amore Dio d'amore Gloria al tuo nome, Signore. Abbiamo necessità di te. Gloria al tuo nome, Signore. Aiutateci a svegliarci. Gloria al tuo nome. sei il Dio fedele. sei il Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Questa è opera tua, Signore. Non è opera nostra. Gloria a te Gesù. Gloria al Signore. Dovete tenere i vostri trattati. Amore, Dio d'amore, Dio d'amore, Dio d'amore. Gloria a Dio. Se si sente, vuoi innalzare una preghiera a Dio. Alleluia. Gloria a te, Signore. Gloria, gloria a te, te, te, te. Gloria Dio. Sì, gloria a te, te, te. Sì, Gloria a sì, Gloria a sì, Gloria Gloria a tuo nome a Gloria a Dio. Signore sì, Ciao, gloria gloria al tuo Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie, Padre, per questa opportunità che ci hai dato di stare insieme, Signore, a lodarti e a ringraziarti. Grazie per quello che fai per noi tutti i giorni, Signore. Eh. Per, chi per chi chiede liberazione, Padre, libera Gesù. Battezza di Spirito Santo a chi lo chiede, Signore. Sei degno, Padre, di essere lodato e inalzato, Signore. Grazie Gesù. Siamo nelle tue mani, Signore. Aspettiamo quel giorno meraviglioso, Signore, che ci viene a prendere, Padre. Gloria a te, Gesù. Benedetto è il tuo nome, dato, Signore. Grazie Signore. Amen. Ti chiediamo ogni cosa nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, che è benedetto in Eterno. Amen, amen, amen. Gloria di a Dio. Gloria a Dio. Grazie a Dio. ringraziamo, ringraziamo, ti benediciamo, a Gloria Glori al tuo nome, Signore. Lodato, gloria a Dio. gloria a Dio. gloria a Dio. Gloria a Dio. gloria a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. a Dio. Dio vi ringrazio a tutti quanti, gloria a Dio per essere stati con noi continuiamo a pregarlo, continuiamo a cercarlo nelle nostre case perché Dio è fedele alleluia, gloria a te Signore io voglio incoraggiarvi, non solo a voi ovviamente che voi ci siete sempre ogni giorno incoraggiare altri a raggiungersi a queste preghiere se non volete farlo, se non ve la sentite ovviamente fatelo nelle vostre case e il Signore sicuramente ci benedirà, abbiamo bisogno di questo risveglio che giunga nei nostri cuori, fratelli, e lo dobbiamo cercare con tutto il cuore, non accontentiamoci, andiamo avanti, rallegriamoci nelle vie del Signore, stiamo attaccati a Lui e noi sicuramente vedremo la Sua gloria manifestata. Il Signore ci benedica, un abbraccio a tutti quanti, grazie fratello Alessio, grazie a ciascuno di voi, un abbraccio a tutti, Dio piacendo, ci vediamo presto. Pace del Signore a tutti. Pa